Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta alle pesche rovesciata Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa Gli ingredienti sono Pesche sciroppate sgocciolate Farina di tipo 00 Zucchero semolato Zucchero di canna scorza di limone Burro morbido a pezzi Uova Sciroppo di pesche Sale Lievito per dolci E vanillina E via alla ricetta! Per la ricetta ci servirà uno stampo per torte del diametro da 24 cm con apertura cerniera. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno, lo abbiamo imburrato e abbiamo imburrato anche i laterali. Adesso iniziamo la ricetta passando sul fondo dello stampo lo zucchero di canna. Seniamo le fette di pesche sciroppate Aggiungiamo una parte Lo sciroppo delle pesche Mettiamo momentaneamente da parte lo stampo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 Aggiungiamo il burro, chiudiamo con il coperchio e il motturino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8, aggiungiamo le uova. la farina un pizzico di sale e la vanillina Chiudiamo il coperchio e il misurino e accendiamo il bimbi per 40 secondi a velocità 4 prendiamo un po' sul fondo del boccale aggiungiamo le pesche tagliate a pezzetti e il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi con l'anti-orario a velocità 4. composto è pronto trasferiamolo nello stampo adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35 minuti circa la torta è cotta lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo torta alle pesche rovesciata grazie e alla prossima ricetta